Con il lancio delle Adistar 1 siamo arrivati a un paradosso che una scarpa dal tallone molto prominente in realtà viene utilizzata soprattutto per coloro i quali corrono e appoggiano di avampiede. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 317 grammi, 36 mm nel tallone, non sono illegali, 30 mm nell'avampiede, drop 6, una scarpa che nell'avampiede ha uno spazio importante la presenza di una quantità infinita di gomma, paradossalmente una sensazione di appoggio morbido nell'avampiede mentre molto più duro nel tallone una foggia fondamentalmente imponente se la compariamo per esempio alle Adios 6 stiamo parlando completamente di un'altra scarpa la Tomai è relativamente traspirante anche se sulla parte laterale credo che sia più indicata per la stagione invernale dal punto di vista dei laci sono piatti la linguetta è sicuramente molto paffuta l'intersuola è in un materiale eva la parte posteriore come ho già detto è davvero molto stabile molto rigida e al tempo stesso grazie invece alla presenza infinita di gomma pure nell'avampiede riuscirete davvero a correre molto velocemente grazie allo spazio presente nella parte anteriore L'azienda bavarese ha introdotto due schiume nuove chiamate Repetitor e Repetitor Plus, il Plus è nella parte posteriore, la scarpa resta parecchio flessibile ma sicuramente molto stabile, la transizione è garantita da questo drop abbastanza basso e dalla stabilità importante nel, nell'appoggio di tallone secondo me potrebbe essere usata per tutte le corse lente ma anche per le corse lente svelte nel caso in cui aveste a disposizione soltanto pochissimo tempo per allenarvi anche perché appoggiasse il tallone la presenza di un tallone smussato vi consentirà di gestire al meglio le forze ma soprattutto raccomando questa scarpa a tutti coloro i quali eh, volessero e cercassero una stabilità generata fondamentalmente dal modo in cui la scarpa viene disegnata dal punto di vista del battistrada è presente una quantità infinita di gomma eh, su tutta la superficie di due colorazioni diverse che probabilmente hanno una durezza relativamente diversa secondo me sarà destinata a durare parecchio e credo che questa scarpa sia molto interessante non soltanto per chi corre di avampiede ma anche e soprattutto per i famosi Cadence Runner, anche perché eh, è disegnata proprio per loro. Ho apprezzato in effetti la stabilità della scarpa stessa che consente a tutti coloro i quali avessero qualche problema di pronazione di riuscire a correre al meglio. La stabilità è eccezionale grazie proprio alla costruzione della scarpa stessa. Ovviamente per i veri pronatori consiglio una scarpa A4. Ho sentito qualche giorno fa Andrea che l'ha utilizzata per parecchie settimane vi lascio la parola a voi nel frattempo stay strong keep running come al solito iscrivetevi al canale sarebbe davvero piacevole ma anche gustoso io come al solito vado a bere un coffee ciao andrea dalla recensione iniziale dall'unboxing iniziale ho notato che questa scarpa è diventata assolutamente più sporca come mai beh qua, qua a milano sta, sta piovendo poco quindi Uh, L'ho usata forse una volta, o lei o la Solar Glide, sull'acqua e per il resto è sempre su pista bianca, ormai polverosa, infatti se vedi ha, ha perso tutto il suo colorito. Andrea cosa ne pensi di queste Adistar 1? Allora intanto loro non le ho portate in vacanza, le ho tenute, le ho tenute a casa... Uh, quindi non, non ci ho fatto mille chilometri sopra come ho fatto con le Solar Glide quando l'ho presa abbiamo detto ah sì dai proviamola perché è una scarpa cioè, vista così direi uh, bella forse per andare in giro a camminare forse per quelli che pesano 90 kg va bene poi guarda ti dirò la prima corsa che ho fatto l'ho fatta a 4.10-4.15 con, con Vince e, e andavano mi sono reso conto che mi facciano correre molto più di avampiede rispetto alle Solar Glide. Secondo te Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Beh, Fondamentalmente sono scarpe nate per, di sopra i 90 kg, e, però ti dico nel mio piccolo le ho utilizzate... Vabbè nel mio piccolo, io fai conto che peso 65-66, forse 67, non mi peso più perché sennò mi vien a piangere e, e le ho trovate comunque eh, ottime ottime per le corse lente, ottime se avevo voglia di correre un pochino più forte conta che, ripeto, se volevo correre a 4,10, 4, 10, 4 non, non le sentivo così pesanti al piede cioè comunque reattive sicuramente pecca un attimino perché su un atleta da 60 kg, 320 grammi di scarpa cotti ne erano si sentono un pochino a livello di tomaia e di avampiede come l'hai vista e soprattutto stesso numero o mezzo numero in meno? Gli aficionados, aficionados di, di Adidas ai tempi eh, le amavano perché erano scarpe strette. Questa è una scarpa comoda, ma uguale alla Solar Glide, sono scarpe, non lo dico più Solar Glide perché c'è un po' di fatica. Tomaya super classica, se guardi, eh, si allaccia bene, il, come si dice, il, il dorso del piede sta tranquillo, comodo. Eh, diciamo che è una scarpa che ti coccola il piede. Uh, molto classica uh, non si sono inventati nulla di che sono andati sul sicuro invece a livello di intersuola che uh, è diversa rispetto a, alle suole al grade cosa ne pensi? vedo che fai fatica anche te, forse gli dobbiamo cambiare il nome Beh, suole completamente diverse perché eh, ma um, la dinamica poi di corsa è praticamente simile, cioè la dinamica poi in corsa la scarpa all'intersolari eh, risulta molto simile camminando, mettendo nessuna e l'altra si sente che comunque è più morbida quella della Solar, Solar Glide. In generale però questa qua l'ho trovata adesso direi una bestemmia quasi più, più reattiva, forse perché mi dà più corsa di avampie. E in effetti a che ritmi le suggerisce e fino a che ritmi le utilizzeresti? Sopra la utilizzerei a qualsiasi ritmo, quindi partire dalla camminata, jogging, corsetta. Corsa lenta e corsa svelta, secondo me eh, fino ai 4 e 10, 4 ti seguono, poi vabbè comincia a diventare un po' più lembrante. E per chi dovesse appoggiare di tallone come l'hai vista e soprattutto secondo te è molto stabile o eh, invece crea eh, cedevolezza nell'avampiede? Beh, conta che il limite di 40 mm in gara... Uh, cioè, se vai in gara con queste qua ti arrestano, credo. quindi... Avevamo perché... detto che però erano regolamentari, non superavano i 40 mm. Anche se in effetti sembrerebbe, dal punto di vista intuitivo, che invece siano più di 40 mm. Quindi confermato che sono meno di 40 mm, ah sì, perché scende un pochino. Quanto è che era? Eh, non mi ricordo. Vabbè, ah, lo metteremo in, sì, in, allora, in no, mettilo, impressione. Vediamo <ride> così è 6 cm. Uh, comunque, no. Cioè, è quello che mi, ha, mi è sembrato un po' strano conta che poi il, il tallone è molto più duro rispetto che la zona bianca è molto più morbida la zona dietro invece è molto più dura però conta che è una scarpa che nasce per tallonatori e ti ripeto la cosa strana è che io comunque essendo un po' avampiedista mi sono trovato da dio Avendola utilizzata in pista bianca e in ciclabile, cosa ne pensi del battistrada? Che sensazione ti ha dato? Eh, sulla, sulla Continental, sulla Continental, continuiamo così. Uh, ti dico oggi e ieri ho notato che comunque un pochino srucciolevole sulla pista bianca lo era. Conta che non, non c'è molto, c'è il caro armato ma non è come si dice molto intagliato che esce quindi il grip non è eccezionale come, come poteva essere su, sulla Solar Glide o altri modelli però conta che è una scarpa comunque nata per correre sopra i 430 km quindi per cui eh, non si scivola a livello di durata Andrea cosa ci puoi dire secondo te riusciamo ad arrivare ai mitici 1000 km Stavo pensando proprio a quello, non ne abbiamo parlato amiche. perché te alla fine tante volte mi fai domande ma se già la risposta o meglio la, la pensi uguale a me, stavo pensando proprio a quelli che portano le scarpaville 1200 km, se non porti questo non porti nient'altro. Eh, davvero è particolare questa, questa intersuola nuova che praticamente non hanno pubblicizzato, che forse avrebbero messo su una scarpa entry level ma ti dico forse essendo così tanta alla fine fa la sua portafigura. Secondo te Andrea pregi e difetti di questa scarpa? Su questa cosa sono curioso con, uh, con gli amici del canale di sapere anche le loro, le, i loro pregi e i loro difetti secondo me il pregio è che è una scarpa super classica quindi diciamo scarpa che vince non si cambia super pregio è che è una scarpa molto protettiva e che va bene per atleti relativamente leggeri e pesanti il lato negativo è che comunque sono 320 grammi Ora io ti dico, per fare le corse lette ve le frega poco, però so che tanti su queste ci fanno una malattia. Adesso nel 2022 scarpe sopra i 300 grammi c'è cioè praticamente questa e poco altro. Va bene Andrea, eh, abbiamo visto che eh, Adidas ha fatto la gara sui 5, 10, 21 km raggiungendo anche dei primati europei e nazionali. L'ultima domanda che ti pongo è perché non hanno lanciato una nuova scarpa? E questa domanda me l'hai fatta prima quando stavamo bevendo il caffè e non, non ci siamo dati la risposta io dico che sono stati dei polli perché organizzi il, mega, il main event, mandi giù trippa e la batocletti e poi non gli dai la scarpa nuova, cioè a livello di marketing immaginati che bomba fare il record europeo sui 5k e il record italiano sui 5k e poi non, non c'è la scarpa nuova da flexare così Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, iscrivetevi al canale e noi come al solito andiamo a berci un caffè. Ciao, alla prossima.